Ciao a tutti! Oggi prepareremo i bagel. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, lievito di birra fresco, acqua, sale, zucchero, semi misti, sale grosso e zucchero di canna. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua.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 Il sale e facciamo impastare per tre minuti. In modalità, spiga l'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, dividerlo in sei panetti. Dopo aver diviso l'impasto formare delle sfere. e con uno stampo per ciambelle infarinato formare i bagel posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno e infarinata dopo aver formato i bagel Lasciamoli lievitare ancora per 45 minuti in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i bagel da forno. Adesso portiamo a bollore una pentola con l'acqua, il sale grosso e lo zucchero di canna. Immergiamoli per circa un minuto per lato. Successivamente capolgiamoli sui semi misti e posizionamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20 minuti circa. I bagel sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servire. Bagel, grazie e alla prossima ricetta!